Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser troppo intimi? I due vanno nel panico dopo le parole di Jeremias Foto, video. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser troppo intimi?. Nella casa del GFVP è naturale che tra i concorrenti si instaurino affinità più o meno forti e al momento Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano davvero troppo intimi. Il bel ciclista aveva fatto scattare Andrea Damante per essersi avvicinato a Giulia Delelli e non ha mai nascosto la sintonia con Ivana Mrazova e Aida Jespica. Ora anche la sorellina di Belen è caduta nella trappola del 25enne Trentino? E' Geremia sa rimproverarli per aver visto evidentemente qualche scorrettezza nel loro comportamento. Il fratello maggiore di gli ha fatto riflettere sul fatto che le immagini e i video che vengono trasmessi fuori potrebbero dare molto fastidio a Francesco Monte, suo cognato, Cecilia e Ignazio sono andati nel panico, soprattutto il concorrente ha reagito in modo inaspettato, prima è crollato in lacrime, poi si è infilato nel letto della piccola Rodriguez per chiarire le cose. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser troppo intimi? La sentenza di Twitter?. Per molti le parole di Jeremias sono servite da ponte per un intervento di Francesco Monte il prossimo lunedì, per altri lo spagnolo sarebbe invidioso del rapporto che la sorella ha con il modello. Cancelletto GF VIP secondo me Jeremias è geloso di Ignazio e si è inventato questa storia della vicinanza a Cecilia per distruggerlo moralmente ha cinguettato un utente, mentre qualcuno ha bacchettato il gesto di Moser. Cancelletto Ignazio teme di scatenare la gelosia di Francesco Monte e ma si infila nel letto di Cancelletto Cecilia ha commentato un'altra spettatrice. Secondo voi adesso l'ex tronista interverrà in trasmissione per salutare la sua Cecilia?.